Mi incuriosisce molto questo aspetto della ricerca scientifica per poter portare innovazioni in azienda. Viene effettivamente fatto? Ci sono collaborazioni magari con, anche in ambito accademico oppure no? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Cioè ci sono, ci sono diversi, diversi atenei che affrontano molto seriamente questa tematica sia all'estero che in Italia. Ci sono alcune aziende che cominciano a capire. Ti ricordo che eh, un approccio eh, negli ultimi anni, uno degli effetti collaterali per esempio, no, della, della diffusione di internet e social media è che molti, eh, e insomma ne avrei, ne avrei visti qualcuno anche tu, non so se hai intervistati, si, anche si improvvisano esperti di marketing, network marketing, social marketing. No? approfittando del fatto che in realtà le metriche, soprattutto quantitative, sono abbastanza scarse no? e molto è fatto su uh, analisi qualitative, no? per cui eh. si può dire un po tutto il contrario di tutto. Vabbè, guarda che bello questi boh, no? ma i numeri. Uh, cosa vuol dire avere 100.000 fan su una pagina di Facebook? È tanto? È poco? Cioè è un numero che da solo non mi dice Granché. perché mi dice qualcosa se io capisco chi sono questi 100.000 no? perché magari se vado a vedere dentro quel dato scopro che dentro ci sono 50.000 cinesi no? perché un'agenzia per, una, un per far crescere rapidamente il profilo di quella pagina ha comprato un bulk di utenti facebook finti e allora il, il dato quantitativo è soddisfatto però è assolutamente non significativo. No? Scusa, faccio un esempio banale, no? però per capirci, siamo ancora certamente in un mondo in cui eh, va fatto sistema, vanno normalizzate queste metriche, no? vanno stabiliti dei parametri confrontabili. No? E, e quindi trovo che sia un mondo molto in divenire, anche perché tra l'altro eh, anche il mercato del, dell'offerta è molto disperso no? ci sono alcune aziende per esempio che si offrono eh, con capacità di questo tipo che però vengono magari dal dallo settore della comunicazione più che del marketing commerciale no? per cui si, si improvvisano un po' altri che si propongono come individui avendo magari delle competenze specifiche su alcuni eh, settori tecnologici verticali grandi esperti di Magari search engine optimization interessante utile, non vuol dire che però se sei un esperto di quello sei anche un esperto di marketing no? quindi come dire, bisogna anche un po' capire da un lato come organizzare l'offerta e a questo punto un, nel momento in cui l'offerta sarà più, più chiara, più strutturata più scientifica eh, sarà anche più facile eh, portare le aziende da questa parte no? um... Sì, senti, um, per passare invece a un utilizzo di social network che prescinde dall'utente, diciamo, che ha luogo soltanto all'interno dell'azienda, volevo sapere se ci sono già esempi di utilizzo di intranet 2.0, diciamo, che funzionano in maniera efficace. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ce ne sono, ce ne sono molte già in Italia, ormai le ripeto, proprio perché l'innovazione, anche nelle aziende, ormai viene dalle persone. No? Allora, esattamente come eh, ormai gli, gli impiegati di un'azienda si sono abituati a avere come loro terminale personale un bel pc, un bel computer, un bel telefono. No? E tu in azienda non puoi proporgli qualcosa di inferiore. No? Allora, allora, dice per, come terminale privato, un iPhone e io ti do uno sgrauso aziendale? No? <ride> Sei pazzo, no? Cioè questi livelli di, di storia non funzionano, no? e, e quindi poi si fanno eh, le persone si fanno agente del cambiamento. Quindi, le persone fuori dal lavoro usano i social media perché i numeri sono impressionanti, ormai anche in Italia, e quindi poi li vogliono usare anche in azienda, o almeno hanno capito l'utilità e l'efficacia di usare questi strumenti per comunicare in una comunità aziendale che è una comunità protetta, no? circoscritta, dove il trust esiste per definizione perché se siamo colleghi si suppone che abbiamo gli stessi obiettivi no? ci, ci fidiamo l'uno dell'altro per definizione quindi non ha neanche tutti i rischi diciamo, i, eh, dei social network aperti al mondo e allora cominciano ad esserci aziende che lo usano con, con profitto non so, te ne cito uno tra i tanti dei progetti che ho uno che a me è piaciuto molto è un progetto che si chiama Archimede che eh, vive all'interno di Open Access che è la struttura di Telecom Italia che eh, si preoccupa dell'infrastruttura di rete quindi per, per capirci quella che raccoglie eh, I tecnici, gli ingegneri che fanno funzionare le, le centrali, ma anche i tecnici che vanno in giro a fare le installazioni con la panda rossa, no? con la maglietta rossa della Telecom, e loro hanno questo, questo progetto Archimede, che è un progetto di Call for Ideas, eh, dove tutti i dipendenti pot, possono sottomettere delle, delle aziende. È un, un progetto che va ormai è al suo quinto anno di vita. E, eh, la cosa bella è che le idee che vengono premiate, poi il premio, il premio vero, è di essere realizzate. Che mi sembra una cosa molto bella. Quindi, eh, e, e ci sono un sacco, ma veramente un sacco, di persone all'interno di una struttura che è grande, perché è fatta di molte decine di migliaia di persone, che mandano le loro idee coerentemente al loro lavoro al miglioramento del loro lavoro e del lavoro di tutti no? per cui c'è da come fare l'abbigliamento per i tecnici che lavorano sul campo a come fare l'avvolgicavi a come fare il tester per le cose piuttosto che idee anche più di processo e, ripeto la cosa che io trovo meravigliosa è che poi le idee se piacciono, se convincono la giuria che, che le vota e poi vengono fatte per davvero e questo però è soltanto uno tra tra i molti esempi. Um, questo appunto dal punto di vista proprio interno, invece ho visto esempi di sì, crowdsourcing fondamentalmente per quanto riguarda le idee per Dell e Starbucks, che hanno fatto proprio delle piattaforme per poter inviare le proprie idee in maniera molto strutturata. Mm. Pensi che sia un, effettivamente un investimento utile, visto che comunque la mole di dati che poi vengono ricevuti è importante. Ma, gu guarda, per, una, per guardare in casa nostra, diciamo, eh, io ho trovato comunque suggestivo di nuovo, te lo dico perché ero lì l'altro giorno sul parco, quindi mi, mi, mi viene in mente l'esempio di Working Capital, no? che è questa iniziativa eh, sponsorizzata da Telecom, e l'obiettivo che si erano dati loro era di, di raccogliere almeno mille idee da finanziare, ne hanno ricevute oltre 2.200 quindi dire, questo già eh, mi sembra un ottimo risultato esattamente come mi sembra un ottimo risultato il fatto che Wikipedia anche in Italia abbia i suoi redattori piuttosto che eh, i Vodafone Lab di, Lo, di Vodafone siano un posto molto popolato da una comunità che funziona anche come unico, comunità di autoaiuto sulle configurazioni dei terminali, piuttosto che, che altro esattamente come funziona per, per 3H3G in Italia, che eh, tra l'altro ha fatto il suo sistema su una, una piattaforma fatta da un italiano che si chiama Cloud Engineering no? del mitico La Lavecchia che ha fatto proprio una piattaforma di crowdsourcing che tra l'altro sta avendo anche un discreto successo non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale, quindi no, anche noi eh, eh, e così via. No? Ci sono... Quando poi si parla di eh, attenzione sul prodotto lì è anche, anche un'arma a doppio taglio no? Nel senso che se poi cominci a chiedere ai consumatori di darti delle indicazioni sul prodotto e poi gli devi dare retta. Allora, se e sei... eh, Questo può non essere facile. No? Eh, e quindi quando la Barilla ha chiesto al, um, ai consumatori qual era la merendina che gli piaceva di più eh, che, di quelle non più in produzione, no? qual è la, la, la merendia che, si, che rivorresti i consumatori gliel'hanno detto. allora è toccato farlo, peccato che non avevano più l'impianto per produrla, per cui non è stato così semplice di farla. No? E eh, questo è il motivo per cui, per esempio, alcune aziende automobilistiche, ad esempio, non sono così certe di voler sapere cosa ne. O, o motociclistiche, non sono così certe di voler sapere. Cosa i consumatori vogliono, perché poi l'ingegnere dice: Beh, un momento, questi vogliono 5 pistole, eh? non, so, non siamo capaci a farli, no? ci costa troppo farli. No? C'è cioè, poi, secondo me, una, una discreta variabilità anche in funzione del tipo di eh, prodotto che offre sul mercato. Beh, poi il soldino mi ricordo che era stato prodotto in quantità limitata edizione sì, limitata hanno fatto la special edition no? e, e voglio dire questo è un caso interessante no? cioè, de devi, devi sapere che mentre la Lego si era organizzata a priori però sostanzialmente loro hanno chiesto ai consumatori quali bundle di prodotto avrebbero, avrebbero voluto no? mantenendo integro il prodotto che è il mattoncino quindi, come dire, e, e gli hanno fatto fare a loro il lavoro di progettisti dell'assemblaggio? No? Quindi quello è stato geniale. Non è che sia applicabile per tutte le merceologie. Um, senti, si parlava prima appunto di social network interni, però um, per quella che è la mia conoscenza limitata eh, in merito, um, mi rendo conto che c'è comunque un grande scetticismo. Um, per quanto riguarda uh, social net, network, network interni, piuttosto che intranet che siano più 2.0 rispetto a quelle che generalmente vengono usate. Questo scetticismo, secondo te, a che cosa è dovuto? Ma, sai, lì il, il problema, quando parliamo di aziende, tipicamente sono i responsabili delle risorse umane e i responsabili dei sistemi informativi no? sono i due, due perni della conservazione no? perché per quanto riguarda il, um, il responsabile delle, dei sistemi informativi tendenzialmente è un signore che ha come missione no? quello del mantenimento dello status quo cioè, il, il suo principio è se qualcosa funziona non lo cambio a meno di non essere costretto, no? perché deve garantire l'operatività dei sistemi. No? Per cui eh, l'introduzione di nuove variabili, a meno che non gli sia, eh, eh, come dire, imposto, normalmente non è una cosa che lui agevola, no? a meno che non sia un illuminato o uno sperimentatore. No? Però tendenzialmente qui cioè, non è neanche una cosa di lui, è proprio una cosa che sta nell'ordine negli statement, nella missione del, del suo ruolo. No? D'altro lato ci sono le risorse umane no? che sono sempre un po' allarmate dall'uso dei social media no? nelle, nelle aziende eh, perché comunque l'effetto inevitabile è l'appiattimento della struttura gerarchica ed è comunque l'impatto inevitabile su una struttura gerarchica organizzativa. No? e quindi evidentemente dal punto di vista del, di chi si occupa dell'HR, delle, delle risorse umane, il timore è effettivamente sempre quello che è anche abbastanza fondato, tutto sommato, è quello della perdita di controllo, no? che è anche uno dei risultati attesi, effettivamente, dell'introduzione dei social media. Però, come dire, questi, questi secondo me sono un po' tipicamente i due ostacoli principali. No? Perché poi invece quando tu apri la porta le persone entrano, no? quindi il, il punto non è tanto che le, gli, gli utenti no? che una volta che gli metti a disposizione uno strumento lo usano e, e anche con soddisfazione. Beh, comunque i vantaggi si potrebbe dire che sono superiori a, agli svantaggi, in questo caso la perdita dal controllo? Certamente, certamente. però il, nelle aziende eh, diciamo, il tema continua da sempre solo per quanto riguarda le tecnologie la, la resistenza al cambiamento e eh, la capacità di gestire un cambiamento che non sono mai scontate no? vanno sempre aiutati senti ti faccio un'ultima domanda ehm, ovvero di che cosa ti stai occupando in questo momento? ma adesso come, come sai l'azienda la, dove lavoro è stata acquisita dal 25 aprile da una grande azienda giapponese che si chiama NTT Data e quindi insomma mi sono trovato con 51.000 nuovi colleghi, non mi stanno tutti in... è il motivo per cui devo mettere la mia rubrica rigorosamente nel cloud perché sennò non mi stanno tutti i in... numeri <ride> di telefono eh, ed è molto eccitante perché in realtà questi nuovi colleghi giapponesi hanno in tasca delle, delle tecnologie che sono veramente... E noi stiamo cercando anche di capire come eh, trasferire questo, questo bagaglio di conoscenze e di applicazioni sul nostro mercato. Questo è un lavoro che mi sta impegnando parecchio. In più, continuo sempre la, la mia attività come dire, di, di intruso nei social media. No? Poi sono, sono un signore anziano e quindi sono contento di vedere facce giovani come la tua, come quella di Jacopo, come quella di tanti altri ragazzi che incontro, conosco il barcamp e mi dà, e mi dà gioia questo, no? perché comunque mi piace sempre eh, tenere eh, come dire, le, le antenne eh, accese sul mondo, su quello che mi circonda su quello che sta venendo verso di me e quindi anche questo come sempre impegno un po' di tempo. Benissimo Marco, io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e per essere stato qui con noi oggi. Grazie, tanti saluti a te e a Jacopo, ovviamente. E grazie per avermi intervistato. Sì, intervistato. <ride> grazie a te e spero che ci vedrò presto. Okay, ciao Maria.